Chiamo sul palco Daniele Viotti che si sta intrattenendo intanto con Donini. Daniele candidato nella circoscrizione nel nord-ovest e quando gli ho chiesto l'altro giorno via mail, senti ma di che cosa vuoi parlare, come ti devo introdurre, lui mi ha scritto, scusa lo cito testualmente, di diritti perché è uno dei temi forti della tua campagna, ma anche di un territorio che non ha rappresentanza ed un partito che non è in grado di dargliela. Abbiamo le prove, le prove. Vabbè già Daniele ha fatto lei. mi ha tolto metà intervento, mi ha tolto. Allora io vorrei raccontarvi che stiamo facendo una campagna bellissima, amici. Stiamo facendo una campagna straordinaria, credo tutti, ci siamo confrontati pochi minuti con... Eh, con anche gli altri amici candidati siamo in giro come le trottole come le palline del Flipper andiamo da una parte all'altra eh, ed è una campagna che è bella perché siamo in pochi anche nel nostro partito a parlare di temi a parlare di cose a non fare le passerelle a non fare gli incontri dentro eh, le, i saloni degli alberghi in cui presentiamo la candidatura No, noi ogni volta che ci muoviamo che andiamo da qualche parte da Domodossola a Gavi per indicare i punti estremi della, della mia regione che è bella lunga eh, che è il Piemonte eh, parliamo sempre di un tema specifico ne mettiamo dentro sempre eh, uno diverso cerchiamo di analizzare anche per esempio su alcuni temi di cui non si parla in questa campagna e per colpa, Non si parla anche per colpa del nostro partito, permettetemi di dirlo. Per esempio sul tema dei diritti, per esempio sul tema dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, la discussione è appiattita, non si sente più una parola. Siamo tutti attenti a non offendere i nostri alleati facendo delle proposte eh, che possono sembrare sconvenienti e invece noi portiamo in giro comunque questi temi anche perché è un periodo molto difficile eh, per noi persone gay, lesbiche e transessuali è un periodo in cui siamo sotto attacco eh, lo vedete nelle manifestazioni eh, attacchi continui sui giornali questa cosa delle sentinelle in piedi che io ritengo una, delle cose, una cosa violentissima che succede nelle città e non si fermeranno il 17, 17 maggio che è il, la giornata mondiale della lotta all'omofobia saranno a Bergamo e noi andremo lì, andremo lì anche quel giorno eh, per contrastare questo silenzio. C'è un attacco, guardate cosa ho trovato ieri a Verbania girando. Queste sono le manifestazioni, questi qua. No, questo qua è della Lega Nord. Per la festa della mamma. Sono una mamma, non un genitore 1 e due, come se, si dovesse, come se questo fosse il tema. Poi, peraltro lo giri dietro si parla di immigrazione, manco a dirlo. No, questo qua è il periodo. In cui viviamo. E parliamo di questi temi, così come parliamo di ambiente e cerchiamo di discutere di temi di cui nessuno parla, di cui siamo tutti zitti, perché, per esempio, stiamo celebrando tutti l'Expo 2015, ma nessuno racconta di come l'Expo viene preparato. Ne parlavamo qualche giorno fa eh, con Paolo Sinigaglia per cercare di confrontarci, per cui, per esempio, nessuno dice. Eh, tutti i rifiuti che vengono raccolti gli scavi che vengono fatti da siti che sono inquinati a Milano intorno a Milano dove vengono portati e vengono portati in un paese minuscolo che si chiama Romentino che è in provincia di Novara che se voi guardate da Google Maps provate, andate a guardarlo è un paese che ha questa circonferenza e intorno a una circonferenza doppia di cave dove vengono depositati i rifiuti inquinanti di Expo 2015 forse dovremmo cominciare a parlare anche di questo così come nessuno parla di altri temi che sono, possono sembrare molto territoriali ma riguardano tutti. Noi abbiamo a Saluggia, un paese in provincia di Vercelli, quella che sta per diventare l'unica discarica di scorie nucleari d'Italia. è ancora una discarica temporanea, secondo la legge. E Siccome è coperta da segreto di Stato, perché eh, ci sono i militari che operano, eh, lì dentro non si sa quello che viene eh, depositato, non si sa quello che c'è dentro. Si dice che ci siano 5 kg di uranio e però non se ne può parlare, non si ha una verità rispetto a questi temi qua e noi invece cerchiamo di aprire perché crediamo che sia giusto eh, fare questo così come nessuno sta parlando del futuro noi stiamo portando in giro una proposta ci si siamo impegnati, nessuno lo fa stiamo parlando alle candidate e ai candidati sindaci della nostra regione, abbiamo chiesto di fare un percorso insieme a noi, credo che possano testimoniarlo tutti gli altri colleghi che sono candidati io ricevo in media 6-7 richieste di adesione a documenti europei al giorno, no? dai più bislacchi a quelli un po' più, un po più seri ce n'è uno che, riguarda, che si chiama la carta dei diritti digitali è un documento bellissimo come quasi tutti i documenti europei per la verità di grande slancio, di grande apertura eh, molto contemporaneo rispetto ai temi e noi stiamo proponendo sindaco per sindaco, comune per comune ai sindaci di fare un patto con noi di fare un patto con me se io sarò eletto per quanto riguarda il Piemonte per portare avanti la digitalizzazione del nostro territorio, perché il digital device è una, è una cosa di cui nessuno più parla, si, soltanto, si sta soltanto ragionando delle grandi autostrade informatiche, però tutti i territori montani, territori appena fuori dalle città, dove in realtà ci sono imprese, c'è eh, un mondo intero, viene lasciato fuori? Guardate, vi racconto quest'ultimo episodio, poi non vi annoio più con, eh, con, eh, con gli esempi. C'è un paese che si chiama Giaveno che è nella bassa Valsusa è un, è un paesone, fa 17.000 abitanti non stiamo parlando del paesino di montagna noi abbiamo incontrato la preside della scuola di Giaveno ci ha raccontato che le hanno ristrutturato tutta la scuola bellissima non l'hanno cablata si sono dimenticati che l'anno scorso non cablata. allora le hanno messo il wifi il problema di questa scuola è che questa scuola è una scuola lunga hanno messo il wifi al capo di uno dei lati nelle ultime classi i ragazzini non, a cui hanno dato il tablet a cui hanno regalato degli strumenti informatici eccetera, giocano penso a Tetris come facevo io quando avevo 15 anni perché non hanno il wifi allora di queste cose stiamo parlando noi la nostra dicevo è una campagna che è, che è bellissima ma che è anche una campagna difficile, complicata e anche perché io non so se capita a tutti voi se capita anche ai miei colleghi abbiamo tolto l'abitudine ai nostri, anche ai nostri elettori di votare, di votare in modo sano scegliendo i propri rappresentanti. C'è una cosa che mi inquieta tantissimo, per cui io giro i territori e trovo magari vicino a casa mia, ma, ma ho visto che sei candidato, ma in che posizione sei della lista? Cioè sei leggibile? E io dico, ma non c'è posizione, ci sono le preferenze, devi scrivere il mio cognome, devi scrivere Viotti sulla, sulla scheda. Ah ma quindi c'è no guarda io sono penultimo peraltro avrei preferito essere ultimo poi mi hanno infilato una dietro Viotti, indietro, sono, a scuola ero sempre ultimo quando dovevamo interrogare adesso mi hanno infilato una e invece abbiamo tolto questa abitudine ai nostri elettori di esprimere la preferenza perché ormai è tutto ma dove ti hanno messo ti, mi dicono no? è, è una cosa che eh, rende ancora più difficile fare campagna elettorale e più che altro fare la campagna elettorale per il nostro partito però è anche una campagna che è entusiasmante spieghiamo cose difficili perché i temi sono complessi, però quando troviamo adesione, quando troviamo risposta, quando troviamo sostegno è il momento più bello. Mancano 15 giorni e abbiamo tutto il tempo per fare un grandissimo risultato. Secondo me, come partito e anche noi come candidati. Vi ringrazio e un saluto a tutti.